Allora, prima di iniziare il capitolo, primo capitolo, diciamo, con gli argomenti che tratteremo, eh, riesco a farvi vedere adesso il sito che prima non, non era raggiungibile, su cui c'è, come dicevo, tutte le informazioni che vi servono, così vi do anche un altro paio di indicazioni pratiche. Allora, questo è il sito a cui si arriva da quel link che trovate sulle slide che c'è sul gruppo Telegram, Uh, nella prima pagina c'è qualche, qualche informazione di base, compreso il link per iscriversi a Telegram, chi non l'avesse ancora fatto. Uh, insisto molto su Telegram perché mi sembra un modo più semplice di contattarsi che non mandarsi le mail e soprattutto perché la risposta a uno la possono vedere tutti. Non siate timidi no, nel condividere le cose, quindi se, se, se avete domande, se avete richieste di informazioni... Uh, scrivete liberamente, io uh, metterò anche poi lì vari link a, ai vari materiali che via, via produrremo, ma li trovate comunque sempre tutti su questa pagina, è solo per tenerci un po' collegati. Poi in questa pagina c'è una voce calendario, no? una sezione calendario, in cui tengo aggiornato il calendario delle lezioni. Okay? Quindi oggi è il 28, c'è la lezione 1, introduzione, con le slide corrispondenti, quella che abbiamo visto prima. E poi ci sarà la lezione 2, che è quella che stiamo per iniziare, dove ci sono le slide corrispondenti. A volte ci sono dei file da scaricare a fianco, in questo caso ci sono gli esempi collegati alle slide. Queste slide qua le useremo anche, in realtà, anche per lezioni successive. Quindi io eh, il materiale lo metto la prima volta che lo usiamo, poi da lì in avanti chiaramente può essere utilizzato. Questo materiale è comunque già tutto disponibile fino alla fine del corso, qua nella sezione materiale dove ci sono le slide per tutto il corso, non credo che le cambieremo, sono già sono state riviste già rispetto all'anno scorso, quindi dovrebbero essere relativamente stabili. Poi nella sezione calendario vedrete anche, metterò anche dei link ai video, alle registrazioni delle lezioni, che via via faccio, quindi dopo la lezione, datemi tempo di prendere un panino, poi vado in ufficio e ve lo carico. Ehm, in questa settimana... Vi ho caricato anche dei video aggiuntivi da, di lezioni da guardarvi per conto vostro perché abbiamo perso lunedì eh, come cioè, sospensione didattica, la lezione di lunedì abbiamo persa e in più questa settimana non ci sono i laboratori. Okay? Quindi per non farvi fare troppe poche ore di informatica che fa male alla salute eh, vi ho messo questi due video che sono comparsi durante l'intervallo. Ehm, che sono molto brevi 20, un quarto d'ora, 20 minuti ciascuno che vi danno un'idea un po' generale di cosa sia Python e soprattutto quest'altro informazioni pratiche l'esame, gli orari eh, le modalità d'esame eccetera eccetera quindi questo lo ascoltatelo e poi sicuramente a ridosso dell'esame lo riascolterete ehm, e poi ci sarà questo altro video come lezione aggiuntiva sui diagrammi di flusso che non facciamo in aula riprenderemo poi in pratica facendo esercizio la settimana prossima eh, che anche questo dopo, dopo le ore 14.30 comparirà, lo potete guardare quindi vi chiedo per la settimana prossima di, di guardarvi questi tre video extra oltre a quelli che, cioè, quelli, eh, che sono lì, no, sono indicati come, semplicemente come video e non come lezione perché sono in aggiunta rispetto alle lezioni che c'erano ovviamente ciascuna nel proprio video poi c'è una colonna esercizi nella quale eh, metto gli esercizi che facciamo insieme in aula. Ok, ad esempio, qua c'è un PDF che è l'esercizio che ho fatto dentro questo video. Ovviamente, non è, non è fatto in aula, è fatto in video lezione. Però, ad esempio, qua dentro ci metterò poi eh, i file su cui abbiamo lavorato oggi. Vi ho fatto vedere oggi su, sull'elenco degli iscritti e così via. Hm? Quindi la parte esercizi sono gli esercizi che normalmente facciamo insieme in aula, così vi li potete riguardare. Eh, poi tutti questi esercizi sono anche disponibili, se andate sul materiale è tutto raccolto, ci sono già le video lezioni, quelle che sono comparse, diciamo così, le due intermedie, eh, e volendo c'è un sito che è indicato qua sotto, con esercizi svolti in aula, che oltre ad essere linkati a fianco della settimana in cui sono stati tenuti, io di solito faccio uno zip per, per settimana, quindi alla fine del mercoledì, Faccio un file che raccoglie tutti gli esercizi che abbiamo fatto ma li trovate già in temporale su questo sito qua che è un sito esterno, si chiama GitHub dove già c'è scritto settimana 1 e ci sono gli esercizi della settimana 1 da guardare o scaricare. Quindi è lo stesso materiale a cui potete accedere in modalità diverse. E poi nella sezione laboratorio, idem, compariranno poi i testi e le soluzioni dei laboratori. Venerdì pubblicheremo il testo del laboratorio della settimana prossima. Ok? Uh, I turni di laboratorio li ve, li, ve li definisco lunedì prossimo, in modo che aspettiamo ancora qualche giorno che l'elenco si stabilizzi, poi vi dico in quale dei tre turni dovete venire, sulla base del, del, del, del, dell'ordine alfabetico per cognome. Ok, uh, questa è un'informazione. L'altra informazione che volevo darvi, che uh, prima non mi è stata, prima dell'intervallo, eh, dopo questa... Rivelazione, um, volevo solo spendere due parole su cosa c'è dopo questo corso in termini di informatica. Okay? Allora, io qua ho provato a riassumere tutti i corsi che ci sono nelle triennali del Politecnico di tipo informatico, quindi fatti dai docenti di informatica che siano in qualche modo la prosecuzione di questo. Qui vedete che ci sono dei, oltre a questo ovviamente, chi, fa, chi di voi fa informatica nel secondo semestre avrà un insegnamento che si chiama tecnica di programmazione, da 6 crediti. Eh, al secondo anno ci saranno questi tre corsi, algoritmi strutture dati, base di dati e calcolatori elettronici. Al terzo anno ci sono questi quattro corsi, più alcuni dei crediti liberi che si possono scegliere dal terzo anno, alcuni di questi hanno diciamo, contenuti tipo informatico. Uh, chi fa ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione ha anche un sottoinsieme, in qui sembra che siano tre nel, secondo anno, nel terzo anno ma in realtà sono quattro perché il computer grafica è un corso doppio annuale e il corso algoritmo di programmazione è molto simile a questo, eh, chiaramente c'è un po' meno perché chiaramente si sviluppano su altre. Le, gli ingegneri gestionali hanno tutti i basi di dati al secondo anno, qui non ci sono ingegneri gestionali in quest'aula, quindi ma lo dico, um, e al terzo anno... Gestionale diviso in due metà, gestionale per l'ingegneria dell'informazione e gestionale per l'ingegneria industriale, quelli che sono della classe cosiddetta alle 8 hanno anche questi altri tre corsi nel terzo anno. Poi c'è un, po', un po' di informatica per chi fa ingegneria elettronica, quindi avrete algoritmi di programmazione al secondo anno, che è un po' un mix di questi due corsi che fanno gli informatici condensati in uno, poi gli elettronici hanno deciso che non vi serve altra informatica. Ehm e invece per chi fa ECE, che forse non siete qua perché sono tutti in inglese, avranno invece un corso analogo ma messo al terzo anno. No? Quindi, se vi interessa la materia, sapete che cosa, cosa vi può aspettare o, eh, nel, negli anni successivi in funzione del corso di laurea a cui siete iscritti o a cui vorrete iscrivervi. E dopo? Quindi dopo la fine della triennale, se, sempre a chi interessa, diciamo così, e gli argomenti per corsi di tipo informatico, noi abbiamo quattro lauree magistrali gestite nel del nostro settore eh, una è la laurea magistrale in ingegneria informatica che eh, è la, la grande, è forse una delle lauree magistrali più grandi al Politecnico sono circa 450 iscritti quest'ultimo anno ehm, che è divisa al suo interno in sette orientamenti diversi no? in sette specializzazioni diverse Chiunque abbia fatto uno di questi corsi di laurea, che sono della categoria L8, tra cui ovviamente informatica, elettronica, gestionale, cinema, eccetera, può iscriversi senza debiti, senza fare corsi aggiuntivi, senza, diciamo, nessuna, eh, semplicemente in automatico, finita la triannale si può iscrivere a una qualunque di queste lauree magistrali. Chi invece provenisse da altri tipi di lauree eh, potrebbe essere necessario un percorso integrativo, no? un semestre in più in cui... Che uno ha fatto magari prima civile o meccanica non riesce poi a iscriversi a una magistrale di informatica poi abbiamo la, la laurea magistrale di ingegneria del cinema che ovviamente la laurea magistrale di ingegneria in informatica è pensata come una prosecuzione di ingegneria in informatica ma è, dicevamo, accessibile a chiunque abbia fatto uno di questi percorsi idem per l'ingegneria del cinema e la continuazione di ingegneria del cinema ma puoi arrivare anche da elettronica puoi anche arrivare da se ti interessa questo c'è una laurea nuova relativamente nuova nel senso che è solo da tre anni, due anni Due o tre anni che c'è, si chiama Data Science and Engineering, che anche questo è uno, in qualche modo uno spin-off che è arrivato dall'ingegneria informatica, che si è espansa molto nel dominio della, della data science dell e dell'intelligenza artificiale, quindi si è stata creata una laurea magistrale specifica, eh, in cui ci sono queste materie e, e ovviamente, c'è meno conoscenze di hardware, ci sono più conoscenze anche un po' di matematica e statistica, che sono fondamentali in questi domini. Uh, adesso ci sono circa 120 studenti all'anno quindi è abbastanza c'è diciamo. uh, una laurea in ingegneria meccatronica che è un po' un punto di convergenza tra l'informatica, l'elettronica e la meccanica uh, e poi non, non l'ho potuta scrivere qui perché non è ancora ufficiale ma siamo, è in preparazione e sicuramente quando ci arriverete voi ci sarà già perché è prevista per il 23-24 l'attivazione uh, una, una nuova laurea magistrale in uh, cyber security in sicurezza informatica che è di fatto adesso all'interno di ingegneria informatica c'è un orientamento un indirizzo in cyber security che è uno degli indirizzi più, diciamo, più scelti dagli studenti e quindi abbiamo pensato di prendere quell'orientamento non, non farlo più solamente come un pezzo di informatica ma fare una laurea a parte separata, quindi quando dovrete scegliere la magistrale avrete se, no, se non ci capita nulla se siete tutti in buona salute, cinque lauree diverse sul tema informatico tra cui potrete scegliere. Non è ovviamente una cosa che dovete decidere domani mattina, eh, però eh, volevo, ci tenevo a darvi un pochino la panoramica in avanti, al di là delle cosettine che facciamo qua, in cui mettiamo semplicemente le basi per, per quello che verrà dopo. Se qualcuno ha dubbi o domande su queste cose, ci contatti pure liberamente in qualunque momento. Ok, eh, dette queste cose più di tipo organizzativo o generale, Proviamo a iniziare un pochino no, a vedere questo capitolo P1, che è un capitolo ancora così interlocutorio, che cerca di spiegare un po' in modo più ordinato quello che ho cercato di farvi percepire in modo un po' più no, forse anche emozionale no, nell'ora nell precedente. Ehm, quindi cercheremo di capire proprio qualche nozione minima di come funziona il calcolatore e che cosa sono Così, sono questi algoritmi famosi di cui ehm, sentiamo parlare, per poi la settimana prossima invece iniziare poi col linguaggio Python vero e proprio. Allora, eh, non si può parlare di informatica se non si parla dello strumento su cui l'informatica si basa, cioè l'elaboratore. No, il calcolatore, il computer, chiamatelo come volete, il nome corretto in italiano è sistema di elaborazione. Chiamiamolo pure computer, va bene lo stesso. Non facciamoci ingannare perché il computer non è solo il laptop che avete sulla scrivania, ma anche il tablet, ma anche il cellulare, ma anche molto probabilmente il telecomando del cancello eh, che avete, o, o quello del televisore, o la chiavetta per guardare Netflix o cose varie, sono tutti sistemi di elaborazione di forme e funzioni diverse, ma che sono basati sugli stessi principi. Quindi non pensiamolo solamente al computer. E cosa fa l'informatica? L'informatica lavora con l'informazione. Quindi noi studieremo sistemi in grado di rappresentare l'informazione, ricordate l'elenco degli studenti di prima, è una rappresentazione possibile di una certa informazione, l'informazione è una cosa astratta, lì la concretizziamo in un certo modo, la rappresentiamo in un certo modo e poi la manipoliamo, cioè a partire da un certo, da un certo insieme di informazioni Facciamo dei calcoli, delle elaborazioni, dei confronti, degli ordinamenti, eccetera, in modo da ottenere dei risultati diversi. Quindi si manipola, no? si elabora informazione per ottenere altre informazioni. L informazione può essere informazione vabbè, testuale, numerica, grafica, di varie tipologie, video. Quindi se vogliamo banalizzare la cosa all'osso all'osso, il computer, che cos'è? È una macchina in cui entrano informazioni ed escono informazioni possibilmente diverse, non faccio uscire le stesse cose che già sapevo, cose nuove, e attraverso un processo di elaborazione delle informazioni stesse. La macchina ha la capacità di fare queste trasformazioni. Il ruolo del programmatore, dell'informatico, è quello di insegnare alla macchina quali elaborazioni fare sui dati che ha a disposizione. Quindi il computer quando lo accendete non sa fare nulla. Potenzialmente può fare qualsiasi cosa, ma finché non gli dite cosa fare, non sa cosa fare. E siamo noi che dobbiamo costruire i programmi che dicano al computer cosa fare. Quindi se, se questo computer prendesse quell'elenco di nomi che abbiamo visto prima, non sa cosa farsene. Cosa deve farlo? Cosa fare quell'elenco? Contare quante righe ci sono? mettere in ordine alfabetico, cancellarlo, tanto perché così. No, deve fare quell'elaborazione sulle frequenze dei nomi. Ma gli abbiamo dovuto spiegare, indicare che quella è l'elaborazione che ci serve in quel momento. Ma la macchina poi la fa. Noi non dobbiamo spiegarla e poi farcela, no, spieghiamo e poi il calcolatore la fa. Quindi si separa eh, nettamente il momento in cui si, de si definisce quali operazioni vanno fatte, dal momento in cui queste operazioni vengono eseguite, cioè fatte, svolte dalla macchina. E la macchina ovviamente potrà solo lavorare sui dati che ha ricevuto in ingresso e potrà solo seguire le istruzioni che le abbiamo dato. Non si inventa niente. Okay? Segue in modo fin troppo pedante esattamente ciò che le abbiamo detto. Quindi in qualche modo se ho tre momenti acquisizione dei dati, elaborazione e presentazione dei risultati mi dovrò chiedere ciascuno di questi tre momenti come funziona, come fa la macchina a ricevere dei dati d'ingresso come fa la macchina a presentare dei dati in uscita e come fa la macchina a elaborare questi dati l'idea di base è che attraverso opportune operazioni di codifica tutte le informazioni che un calcolatore può gestire vengono ridotte a una sequenza di cifre binarie. Cioè cifre che possono valere 0 oppure 1. Quindi un calcolatore in realtà lui conosce solamente due tipi di informazioni, lo 0 e l'1. Qualcuno ha insegnato al calcolatore, conoscendo solamente lo 0 e l'1, a rappresentare i numeri interi con una certa opportuna operazione di codifica, che impareremo, è facile, ma, ma va insegnata. E qualcuno ha insegnato al calcolatore usando i numeri interi come a fare a rappresentare le immagini, con i vari pixel e con i vari colori. Qualcuno ha insegnato al calcolatore come a fare a interpretare, codificare le sequenze di 0 e 1 per rappresentare dei numeri reali, per rappresentare dei suoni, per rappresentare dei filmati e così via. Quindi, alla base, il calcolatore è una macchina che è in grado di fare operazioni con i bit. Bit sta per binary digit, quindi cifra binaria, 0 o 1. Un bit da solo rappresenta una quantità di informazione irrisoria. Messi insieme tanti bit possono rappresentare dell'informazione più utile. Quindi noi quell'elenco che abbiamo visto prima, il programma ce l'ha fatto vedere così, ma in realtà la M è rappresentata, la M maiuscola è rappresentata da una ben definita sequenza di bit, in particolare in questo caso di 8 bit. La A maiuscola è da un'altra sequenza di bit, altri 8 bit. E ciascuno carattere di questo file è rappresentato da una sequenza di bit, e ciascuna riga, eccetera, alla fine questo file poverino che ha 180, erano? 180 righe, eh, due, no, 280 righe, mannaggia quanti siete, ehm, è eh, codificata da una sequenza molto molto lunga di bit che va interpretata, decodificata in qualche modo per poter essere visualizzata così. Okay? Questa è una delle cose che velocemente vedremo, come si codificano le informazioni più complesse sotto forma di un'informazione di base. Però questo ci dà già uno spunto. Io devo costruire una macchina semplice che sia in grado solo di lavorare con 0 e 1. E poi mi invento dei modi creativi di usare i zeriuni per far sì che la macchina, frullando zeriuni, in realtà stia, che ne so, riducendo la dimensione di un'immagine. Riconduco alle operazioni fatte sui numeri binari tutte le operazioni che mi interessa fare sui dati che rappresentati in modo, diciamo così, comprensibile per l'umano. Prima abbiamo detto: metto in ordine i nomi, ma in ordine alfabetico i nomi. Ok, allora vorrà dire che in qualche modo bisognerà. Il calcolatore non sa cosa vuol dire un nome, non sa cosa vuol dire l'ordine alfabetico. Però c'è una procedura che, lavorando sulla codifica binaria di questi nomi, è in grado di produrre un'altra codifica binaria in cui gli stessi nomi compaiono in ordine corretto. Tutto questo è complicatissimo, è fatto di vari livelli di, vari livelli di astrazione. No? Noi ci metteremo un livello di astrazione abbastanza alto per poter programmare. Quindi il calcolatore dentro è una macchinetta che frulla bit, frulla numeri binari. E la macchinetta che frulla i numeri binari la chiamiamo volgarmente ferramenta, no? hardware, in inglese è il negozio di ferramenta. Per comprare viti, bulloni e i computer. Ehm, il ferro. Il ferro del computer è quello che contiene i circuiti elettronici che permettono di elaborare i dati binari. È un po' come una calcolatrice, pensiamo alla calcolatrice di quelle semplici, stupide, no? quelle che una volta regalavano nel fustino del, del, del, del detersivo. E Quella calcolatrice lì, quella calcolatrice lì è, grado, è in grado di fare le quattro operazioni, insomma, sottrazione, moltiplicazione e divisione. Però se la accendete... lei. È in grado di fare le operazioni, ma non le fa fino a quando qualcuno non pigge sui tasti. Ecco, l'hardware è così. È in grado, è stato progettato, contiene dei circuiti, in grado di fargli fare molte operazioni, ma di per sé nel momento in cui lo accendo non sa che operazioni fare. Le operazioni che l'hardware farà sono dettate, definite, comandate dal cosiddetto software, che è l'insieme delle istruzioni, dei comandi, delle indicazioni che diamo al calcolatore. Quindi l'hardware sa fare ma non sa cosa fare. Il software sa cosa dovrebbe essere fatto ma lui non è in grado di farlo. Li metto insieme e funzionano, forse. Quindi il software è intangibile, no? io una definizione che mi piace dare è che l'hardware è ciò che se cade per terra si rompe. Il software no, no, perché è semplicemente informazione, sono una serie di comandi, ma non è che darti le istruzioni su come si mettono in ordine dei nomi, se cade per terra queste informazioni scompaiono, si no, sono, sono informazioni in intangibili, la parte astratta, astratta, no? il software. software che poi a sua volta sarà composto di istruzioni e dati, informazioni, ma le informazioni sono proprio quelle su cui le, le istruzioni devono lavorare, no. No, le istruzioni devono lavorare, le istruzioni devono far lavorare l'hardware. Ehm, e quindi, adesso do solo un cenno, poi faremo una lezione più avanti che entra un pochino più in dettaglio. No? L'hardware è la parte fisica della macchina e dentro la parte fisica della macchina ci sono degli elementi più importanti degli altri, in particolare c'è un elemento, la cosiddetta CPU, che è un circuito dentro al quale avviene tutta l'elaborazione. Approssimiamolo così, poi oggi non è vero con il GPU e con altre cose, ma c'è un circuito più importante degli altri che è quello che effettivamente esegue il vostro programma. Quindi di un computer che pesa, non so, un chilo e mezzo, ci sono quei 20 grammi che sono quelli che fanno l'elaborazione vera e propria. Però da solo non, non, non potrebbe lavorare, ha bisogno la CPU, che è quello appunto dentro cui avviene veramente l'esecuzione del programma, della memoria da cui prendere i dati, dentro la quale salvare i dati, e quindi servono i circuiti in più di memoria, serve la memoria secondaria, quindi i dischi rigidi, il dischi del stato solido, le chiavette, eh, e servono poi tutti i dispositivi aggiuntivi, la tastiera, il mouse, lo schermo perché se no, il computer potrebbe essere la cosa più furba del mondo, calcolare la cosa più bella del mondo, ma se poi nessuno riesce a vederla perché non c'è uno schermo, o nessuno riesce a dargli il comando di avvio perché non c'è una tastiera, eh, è un pochino troppo chiuso in se stesso, sarebbe un pochino troppo chiuso in se stesso. Quindi di questi due chili di peso la maggior parte sono oggetti che non contribuiscono direttamente all'elaborazione, ma contribuiscono all'usabilità della macchina. Poter scrivere, poter spostare il mouse, avere la batteria per farlo funzionare, le luci per illuminare il display, eccetera, eccetera. E poi c'è una piccola parte che è effettivamente quella in cui avviene l'elaborazione che è composta appunto dalla CPU, dal processore e dalla memoria. Tutto il resto non serve al computer, serve all'utente. E questo è il motivo per cui ci sono alcuni computer, dicevo prima, la chiavetta per guardare Netflix. Non ha tastiera, mouse, eccetera, eccetera. No? Però è un computer lo stesso. La parte essenziale del computer, il CPU e memoria ce l'hanno. Non hanno tastiera, mouse e schermo perché quel computer è pensato per essere usato in un modo diverso. Quindi le periferiche di ingresso e uscita dipendono molto dall'uso che si fa del calcolatore. Le, le unità di elaborazione invece sono essenzialmente sempre dello stessa natura, poi può essere più potente meno potente, più veloce, più capiente ovviamente dipende anche poi dal prezzo e dal consumo di energia ma la natura, il meccanismo di funzionamento è lo stesso quindi noi abbiamo nel nostro calcolatore, questo è uno schema molto semplificato il processore, detto CPU Central Processing Unit la memoria centrale e poi, e questo è il cuore e poi ci sono tutta una serie di periferiche che mi permettono di collegare, interfacce diciamo, che mi permettono di collegare dispositivi cosiddetti periferici, cioè stanno, che stanno fuori, tastiera, mouse, schermi, altoparlanti, collegarmi alla rete, rete fisica o rete wifi, insomma, cose di questo genere, che non contribuiscono direttamente all alla fase di elaborazione, ma contribuiscono alla fase di input e alla fase di output dell'informazione, o alla memorizzazione a lungo termine dell'informazione stessa. Uh, come dicevo avremo una, una, una lezione in cui entriamo un po' in dettaglio, avanti la faremo verso la seconda metà del corso, in cui entreremo un pochino più nel dettaglio sull'architettura del laboratorio, quindi come funzionano queste cose, proviamo anche a prendere un laboratorio, spaccarlo e vedere cosa c'è dentro. Quindi saranno volontari. Um, software è la parte invece di programmazione. Un programma è eh, una serie di istruzioni che l'hardware, quindi quel, quei pezzettini, quei componenti di prima, eseguono per portare a termine un determinato compito. software viene scritto da qualcuno, umano, in un qualche formalismo, in un qualche linguaggio, che il calcolatore sia in grado di comprendere. I linguaggi di programmazione sono diversi, sono adatti a vari scopi, ma alla fine della fiera vengono tradotti anch'essi in 0 e 1, in cifre binarie, e vengono poi effettivamente eseguite dal calcolatore. Quindi noi possiamo scrivere un programma, ma finché lo scriviamo rimane lì sullo schermo. Solamente quando facciamo quel tastino Run che vi ho fatto vedere prima, quel tastino triangolino verde, allora in quel momento stiamo dicendo al, al CPU, al processore, esegui questo programma adesso. E lui una dopo l'altra, le varie istruzioni che ho scritto verranno eseguite. Non è così semplice perché vanno prima tradotte, ma per il momento fermiamoci qua. Il software quindi, un programma, è una sequenza di istruzioni che la CPU esegue fedelmente una dopo l'altra senza capirle, senza sforzarsi di capirle. Esegue e basta. Un pezzo di silicio gli dice fai questo e lo fa, fine. Se quello che lui fa è giusto o è sbagliato, dipende se il software che è scritto è corretto o errato. Gli fa fare la cosa giusta o gli fa fare la cosa sbagliata. Lui non lo sa, non se ne può accorgere. L'unico che se ne può accorgere è il programmatore che l'ha scritto. E cosa, quali sono queste istruzioni? Ma saranno istruzioni di input, anche qua di calcolo, delle espressioni matematiche, delle espressioni di gestione dei dati, aggiungi un dato, cancella, ricerca, ordina e poi visualizza visualizza sotto forma di testo, visualizza sotto forma di grafico, ma quelle poi alla fine sono le operazioni che si possono fare. Poi in funzione del dato su cui sto lavorando, se ho un elenco di nomi faccio certe cose, se ho un'immagine ne faccio altre, se ho un video ne faccio altre. Ma dal punto di vista del calcolatore sono sempre dati che entrano, vengono manipolati in qualche modo, con qualche formula, con qualche procedura e poi escono trasformati. Ehm... Il grosso vantaggio del calcolatore è la velocità di esecuzione delle istruzioni, quindi anche moltissime istruzioni possono essere eseguite, moltissime nell'ordine dei milioni di istruzioni al secondo, decine di milioni di istruzioni al secondo si possono, possono essere eseguite, e quindi anche un compito che richiederebbe molti passaggi è quasi istantaneo, no? spesso all'interno del calcolatore. È molto veloce, ma allo stesso tempo molto stupido, perché come dicevo esegue i comandi che gli do senza minimamente ragionarci, non è che dice no ma guarda che c'è alla seconda, devi mettere alla seconda non a per a più a, no, questo lui non lo può capire, c'è scritto più, esegue più, se ne lava le mani. E quindi per costruire un programma io devo riuscire a decomporre un qualunque problema in una sequenza di passaggi, di passettini elementari, così elementari che il calcolatore li possa capire uno a uno. Quindi una cosa che a noi sembra ovvia, intuitiva, banale, so, metti in ordine, conta e devo dirgli come si fa. Devo dirgli passo passo come fare questa operazione. Allora io il paragone che faccio spesso quando penso a che cosa vuol dire scrivere un programma e vi chiedo di pensare, magari conoscete una persona, particolarmente ottusa. Eh? Magari avete in mente qualcuno, amico, conoscente, eccetera. questo qua, eh, c'è la capa dura, devi spiegargli le cose sei volte prima che le capisca. Ecco, pensate a una persona di questo genere, rendetela cento volte più ottusa. Diventerebbe estenuante, no? Parlare con questa persona. E dargli un compito, che questa persona nella sua infinita ottusità deve eseguire correttamente. Quindi vuol dire che tu quel compito glielo devi spiegare in ogni minimo dettaglio, perché lui da solo non ci arriva. È un po' quello che dicono le donne nei confronti degli uomini in generale. No? Non ci arrivi. E quindi se, non ci se sai che non ci arriva, eh, è colpa tua se non glielo spieghi bene, se pensi che ci possa arrivare. No? Ogni, lavoro, ogni compito, anche il più semplice, va decomposto di una serie di passi ciascuno dei quali singolarmente sia comprensibile da chi lo deve eseguire, il nostro super ottuso, il computer. Poi è molto ottuso il computer, ma ha un grosso vantaggio, che è veloce, l'abbiamo già detto, ma che è fedele, cioè lui poi lo esegue, non è che dice, ma questo non c'ho voglia. No. Oppure, sì, ma hai detto questo, ma lo faccio diversamente. No, fa esattamente, per filo per segno, ciò che gli ho chiesto. Devo solo chiederglielo nel modo in cui lui lo possa comprendere. E il modo in cui lo può comprendere è diciamo noi in gergo a basso livello, cioè con delle indicazioni, delle istruzioni dei comandi molto molto semplici. La difficoltà nella programmazione per noi è proprio questa. Riuscire a prendere un problema che intuitivamente sappiamo risolvere, sapremmo risolvere noi, umani, esseri umani intelligenti, Capire come lo risolveremmo e tradurlo nelle informazioni, nelle indicazioni da dare alla macchina finché la possa eseguire la macchina. E queste indicazioni le codifico sotto forma di un programma, cioè una sequenza di istruzioni. Il programma non è altro che una sequenza di istruzioni, una dopo l'altra. Ciascuna istruzione deve essere scritta a livello del calcolatore in modo che lui la possa eseguire, l'insieme delle istruzioni, cioè il programma, deve risolvere il problema che io, programmatore, ho capito, ho in mente con la strategia che ho scelto, con l'algoritmo che ho sviluppato. Il calcolatore quando vede queste istruzioni le esegue senza capirle, senza, non sa neanche cosa vuol dire capire, okay? lui sa cosa deve fare, fa. Se fa la cosa giusta o sbagliata dipende da cosa gli ho chiesto io di fare. Okay? Eh, e quindi questi programmi sono sequenze di istruzioni che la CPU poi eseguirà, quindi queste, quando queste istruzioni vengono date la CPU, lei una dopo l'altra le esegue, un'istruzione per volta e ciò che fa può anche dipendere ovviamente, anzi dovrà dipendere dai dati di ingresso, cioè il programma che abbiamo visto che stampava Lorenzo lo fa perché dentro quei dati di ingresso che gli ho dato c'era una predominanza di Lorenzo e quindi le operazioni che il programma farà poi alla fine dipenderanno no? anche da dai dati che incontra a un certo punto nel programma ci saranno delle cose diverse che farà in funzione, ad esempio se c'è una sola persona con la frequenza massima oppure se c'è più di una persona con la frequenza massima beh, lì dentro dovrà fare delle scelte dovrà fare delle cose diverse e quindi la, il flusso di esecuzione può dipendere dai dati di ingresso ma io programmatore devo averlo già previsto prima perché non so con quali dati andrà a lavorare il programma, ma devo prevedere che se quei dati fanno sì che ci sia una persona sola, allora il programma si comporti correttamente in quel caso, se invece i dati saranno in modo tale che ci siano tre persone a pari merito, beh, il programma lo dovrà gestire, quindi io devo averci pensato prima. Quindi Il programma può prendere varie strade in funzione dei dati che incontra, ma tutte queste strade devono essere già previste non può lui sul momento capire e arrangiarsi. È un po' come scrivere una ricetta di cucina, in cui ho il punto d'arrivo a cui voglio arrivare, so che a quest'ora questa slide è abbastanza crudele, ehm, il punto d'arrivo a cui voglio arrivare, gli strumenti che sono in grado di essere utili, essere funzionali al... Ad alcuni dei passaggi che mi servono per arrivare al ehm, punto d'arrivo, e poi ho la ricetta che mi dice quali input mi servono, gli ingredienti e qual è il procedimento. Strumento del calcolatore, punto d'arrivo, è il problema che voglio risolvere, la ricetta è il programma che io scrivo. E, ovviamente è importante il linguaggio in cui viene scritto questo programma. No? Probabilmente questa ricetta, beh, a parte proprio la, la decodifica della grafia, ma magari ci sono dei passaggi hm, che non sono così intuitivi. Fai una certa cosa e non, tu non sai cosa vuol dire questa cosa. Eh? Adesso sulla cucina forse è facile, però io non so se vi è mai capitato di... Quando, quando dicono che la programmazione è difficile, io penso sempre ai libri di, di uncinetto ricamo, queste cose qua. Non so se ne avete mai visto le istruzioni di una di queste cose qua, sono quanto di più geroglifico possa esistere. No? Però chi fa quel lavoro le segue tranquillamente, capisce benissimo cosa deve fare. No? Eh, perché è a conoscenza di quel linguaggio, delle convenzioni di quel linguaggio e poi di come invece vengono messe in pratica le singole azioni. Quindi la cosa fondamentale è che i singoli, le singole azioni siano comprensibili da chi le scrive e da chi le deve eseguire. Poi, magari noi non facciamo la torta al cioccolato facciamo so, il, video, il videogioco di Pac-Man eh, dove gli strumenti non sono il frullatore ma sono i computer eh, il risultato è un videogioco e la ricetta è un programma che scriviamo in un certo linguaggio di programmazione questo non è il programma del Pac-Man è un pezzo di codice a caso preso in giro il nostro compito è scrivere questo in modo che questo qui faccia quell'altro si comporti così Um, noi scriviamo un programma all'interno di un file dentro il calcolatore usando un linguaggio di programmazione che è una rappresentazione convenzionale delle istruzioni. Al fine un file, noi chiamiamo file sorgente in gergo. Uh, un file sorgente è un documento, un file che contiene le istruzioni scritte da noi. Questo file sorgente poi viene trasformato in modo da essere eseguibile dalla CPU e quindi poi la può, il computer lo può eseguire. E come abbiamo già visto prima, possono esistere migliaia di soluzioni diverse per lo stesso problema, tutte diverse tra di loro. Quindi non esiste una soluzione, ne esistono molte e noi dobbiamo trovare quella migliore dove come dicevo i criteri di migliore sono tanti ma il primo è che sono capace a far funzionare. No? Quindi programmare come abbiamo ho cercato di farvi capire nell'ora precedente è un'attività fortemente creativa in cui devo partire dal nulla e trovare e costruire di fatto una personalità, cioè un programma che si comporti in un certo modo, che abbia un certo comportamento. Um, e il livello di complessità dei programmi che scriviamo è spesso molto elevato quindi si cerca sempre di andare molto per gradi, molto per passaggi tutto insieme ci renderemo conto che un, un intero programma, ma anche solo di 200 righe neanche una cosa grande è molto difficile da tenere tutto contemporaneamente in mente cioè di avere presente nel nostro cervello è limitato c'è poco da fare e, e quindi non riesce a tenere in mente contemporaneamente tutte le possibili varianti che possono succedere in un programma anche di media complessità. Quindi noi scriviamo programmi il cui comportamento è più complesso della nostra capacità di comprenderli. Ci tocca. E allora come facciamo a gestire questa complessità? A pezzettini, per gradi. Okay? Quindi cerchiamo di sviluppare una parte per volta, un pezzo per volta, di semplificare, di astrarre, di separare varie parti, decomporre un problema più ampio in tanti problemi più piccoli e poi li risolvo uno per volta. E poi dopo alla fine li metto insieme dopo che li ho risolti. Quindi questo richiede molta disciplina. Non spaventarsi, non perdersi, non dire ok c'è questo a risolvere comincio a scrivere codice. Perché sei sicuro che dopo le prime 50 righe di codice hai creato un mostro che non capisci più. Lui non capisce te, tu non capisci lui. Potete vivere una vita insieme. Ma sviluppare gradualmente le varie funzionalità e poi raffinarle, poi incrementarle, poi aggiungerle, farle crescere poco per volta. Quindi ogni gradino di complessità di per sé è gestibile, ma nel complesso ho un programma che tutto insieme, diciamo così, in testa non mi sta. Quindi se è, chiaro, se è chiaro per noi all'inizio che l'approccio diretto ho questo da fare, comincio a scrivere il codice e lo faccio, non, non può funzionare se il programma è più di 5-10 righe, dovremo abituarci no, a fare un passaggio per volta. È un po' la difficoltà anche questa, no? di, di disciplinarci. Ehm, quindi passeremo dal problema, cerchiamo di analizzare il problema, troveremo una soluzione a parole, come abbiamo fatto prima. Poi cerchiamo di formalizzare un po' meglio la soluzione, no? provando a scrivere, provando a elencare i vari passaggi, può essere noiosa questa parte, ma è quella che poi mi semplifica enormemente la fase di stesura del programma vero e proprio. Perché quando comincio a scrivere il programma sono talmente concentrato sul programma stesso, sul linguaggio, che non riesco contemporaneamente a tenere a mente ciò che sto scrivendo col ragionamento che ho fatto prima, se quel ragionamento non me lo sono fissato da qualche parte. Um, quindi noi cercheremo di fare questo in questo corso, concentrarci, che è la parte difficile, sui primi blocchi, analizzare e, e sviluppare una soluzione per un problema. Poi impariamo anche a scrivere un programma che faccia girare, che faccia funzionare questa soluzione, che è la parte diciamo, facile del corso. Um, cosa serve? serve imparare a pensare in un certo modo imparare a ragionare in un certo modo imparare a analizzare a svilupparsi le proprie capacità di analisi di logica, di ragionamento in parte anche di introspezione ma io questa cosa qua come la farei? prova a spiegarmela come se fossi stupido no? e queste cose qua non sono facili no? non sono, non vengono, ad alcuni vengono più spontanee che ad altre come dicevo prima no? questi sono i, i prerequisiti vi accorgete che rispetto ad altre materie non ci sono libri infiniti da studiare o diciamo così, eh, pagine di calcoli da fare, o, eccetera. No? È più un acquisire, una, una capacità che non imparare tante nozioni. Le funzioni che impareremo di Python ci stanno in tre pagine. No? Lo so perché abbiamo fatto un, tre, un formulario di tre pagine che vi diamo poi per l'esame dove c'è il riassunto di tutte le funzioni e le parole chiave che vi, che vi serve sapere. Quindi è proprio una cosa minima però è come usare le cose. Io ho dieci dita, sono solo dieci, ma quante cose può fare un pianista con dieci dita? Non sono le dita che contano, no? È le combinazioni in cui li puoi incrociare. Noi impareremo un po' a pensare come pensa un computer, ma non tanto per diventare scemi anche noi, ma per riuscire a relazionarci, no? A riuscire a parlare, a istruirlo. E la buona parte del lavoro, come vi dicevo, quando ho detto prima il computer lo accendiamo solo adesso, la buona parte del lavoro è prima. Carta e penna ho disegnato, oppure io in realtà quando, quando programmo lo vedremo insieme quando facciamo esercizi, tendo a già aprire un file in cui scriverò il programma, ma come prima cosa scrivo i commenti. Qui faccio questo, qui faccio questo, qui faccio quest'altro. Poi ci ragiono su questo, che è un, un testo libero, un po' come abbiamo fatto prima col blocco note, e poi poco per volta traduco quello in codice. Ma quello è il modo che ho trovato io di lavorare, va bene per me. Ciascuno ha una propria mente, un proprio modo di lavorare, un proprio metodo di studio e troverà il modo diciamo così, in cui si trova meglio. Però non ci sono scorciatoie. Alla fine si passa comunque da un ragionamento abbastanza profondo, abbastanza denso. E ehm, La cosa che all'inizio risulta forse più difficile è pensare che il calcolatore ha una memoria limitata, non dico limitata come quantità, ma limitata come eh, elenco delle informazioni che voglio che gestisca. Cerco di spiegarmi. Quando io prima dicevo facciamo i gruppi di nomi, ho detto una cosa, noi abbiamo in mente cos'è un gruppo di nomi consecutivi con lo stesso, che, che siano coincidenti. Nella nostra mente ce lo visualizziamo, ce lo pensiamo da qualche parte questa cosa qua. E il calcolatore non basta dirgli, devo dirgli sì, ma questa cosa qua dove la metto? Devo per ogni informazione avere un'informazione, avere, diciamo così, esplicitare dove questa viene memorizzata, dove viene salvata in certo senso, in modo da poterla poi riprendere dopo. Allora, lì cosa salvo? Salvo un elenco di nomi tutti uguali, salvo, mi serve solamente un numerino che mi dice quanti sono. Quindi anche, non solamente in termini di operazioni da fare, devo scendere a livello del calcolatore, ma anche in termini di rappresentazione dei dati. Allora, prima, quando ho scritto, metto i dati in una tabella, sono già abbastanza vicino no, a cosa il calcolatore può fare. Perché ci sono poi dei metodi per memorizzare le tabelle, le matrici le chiameremo. Quando ho detto metti in ordine dei nomi, sto pensando che questi nomi sono in una lista. Quindi da qualche parte devo aver memorizzato questa lista, eccetera. Um, ciò che noi facciamo a mente, ma anche quando pensiamo alla matematica, quando io scrivo x qua sulla lavagna in matematica, quella x ha tutti i valori contemporaneamente. In un calcolatore una x ha un valore solo in un certo momento, poi lo vedremo quando parleremo di variabili. E quindi se mi servono due valori, mi servirebbero due variabili. No, ma sì, ma chiamalo sempre x. No, devo essere esplicito anche su questo. Quindi a volte ci vengono in mente delle, dei metodi di soluzione, ma poi non sappiamo come rappresentarli. Quindi un modo, il problema di allenarci, è proprio di dire esplicitamente, ok, allora il calcolatore adesso salva questa informazione. E io devo, facciamo l'esempio dell'ottuto di prima, Dargli non solo le indicazioni, ma anche un foglio di carta su cui lui deve scrivere i nomi. Alla riga 1 scrivi questa cosa, alla riga 2 scrivi quest'altra cosa. Sapendo che tutto ciò che non è scritto in questo foglio dei dati, lui non lo può sapere. La macchina non la può sapere, non la può conoscere. Quindi io devo prevedere quali sono tutti i dati di cui ha a disposizione. E questo... Questa fase di formalizzazione no, si formalizza attraverso quelli che famose, fa, in modo famoso sono chiamati algoritmi, che è l'unico parolone che useremo nel corso, che ormai si usa a sproposito per qualunque cosa, ma degli algoritmi sappiamo usarli, sappiamo che cosa sono da quando avevamo 4 anni, che riuscivamo a montare i Lego, è una sequenza di passi per arrivare a un certo risultato, Ciascun passo, in questo caso, mi fa vedere quali sono i dati, gli elementi su cui lavorare e l'operazione da fare. Prendi questi due, due di questi e uno di questi e agganciali in questo modo. Quindi questo è un linguaggio di programmazione, eh? dove le operazioni sono prendi e aggancia e gira, capovolgi e poi un po' di geometria 3D per farti capire dove devi agganciarlo. Questo è un linguaggio di programmazione dove i computer siamo noi, che eseguiamo le operazioni, nell'ordine specificato, con gli ingredienti specificati, con le azioni specificate, se no viene una schifezza, non viene fuori il Lego che ci interessa. E in queste istruzioni, quindi, in questo caso è un linguaggio visuale, non è un linguaggio testuale come, può, come potrà essere il linguaggio Python, ma ha delle regole ben precise le operazioni sono, sono numerate 1, 2, 3, 4, 5 non le puoi fare in un ordine diverso cioè, puoi farle ma non viene fuori una schifezza ogni operazione magari è divisa in sottooperazioni ad esempio vedete questo il passo 5 comprende un sottopasso qui un, per comporre questo senti, a parte, fatti questo quando l'hai finito mettilo qui questo è il concetto di funzione in cui metto Isolo una parte di programma per fare una certa funzionalità e poi quella lì la uso come se fosse un'operazione unica dove mi serve. Non in questo esempio, ma c'è il concetto di ripetizione, cioè questa cosa falla tre volte, prepara le quattro gambe del, del, del mostro, tutte e quattro uguali, esempio, usando sempre le stesse operazioni. Ecco, programmare non è diverso. Da questo, ok? La differenza è che noi programmiamo con cose più astratte, quindi non sono il singolo pezzettino di Lego, di cui ne ho sette, e quindi non è che se me ne chiede 8 vuol dire che ho sbagliato qualcosa, ma sono dei, dei dati astratti, dei delle stringhe di testo, dei numeri, quindi ci richiede, lavorando con informazioni più astratte ci richiede uno sforzo maggiore perché dobbiamo ovviamente dare istruzioni più astratte. Allora, poi c'è questa cosa qua che si dice come, come battuta sul, sulla flessibilità mentale degli informatici no? in cui questo è un esempio di un'istruzione che tu potresti dare a una persona no? per favore caro esci vai al supermercato e prendi una bottiglia di latte se ci sono le banane prendi sei, prendine sei. Okay? è un'istruzione eh, poi in realtà la barzelletta va avanti così, e dice che questa persona è andata e ha portato a casa sei bottiglie di latte. E dice: Ma cioè, perché? È eh, perché c'erano le banane. Non fa ridere, ovviamente. Gioca sull'ambiguità di questo sei. Sei? Lui l'ha capito, riferito a una bottiglia oppure sei bottiglie. Il buon senso dice che il 6 dovrebbe essere riferitore banane Ma questa frase è sottilmente ambigua. E è quello che ci frega. In realtà non è ambigua, se tu lo leggi con la mente di un ottuso è perfettamente corretta. Se tu lo leggi con la mente di una persona con il minimo di buon senso, vuol dire una cosa completamente diversa. E qui poi dove cascano molti dei nostri errori, perché noi lo leggiamo le cose al buon senso, ma io ho, detto, ho scritto questo, no? guarda che quello che hai scritto tu non è quello che pensi di aver scritto, perché lui non è che può capire ciò, questo, no? Lui, quello che hai scritto, quello che gli hai detto in realtà è diverso, prova a leggerlo come se fossi stupido, capisci cosa fa. Quindi noi costruiamo algoritmi, cioè costruiamo soluzioni passo passo per risolvere i problemi, Algoritmi quindi sono una sequenza di passi, un passo solo non è un algoritmo. Fai una cosa, va bene, okay? prendi questa bottiglia e spostala qui. Okay. Non è un algoritmo, è un'azione. Ma se io ho delle regole che mi permettono di dire che cosa devo fare con quella bottiglia, allora è una serie di passi, una serie di regole che sono pensate per essere eseguite in sequenza o in modo ordinato, non a caso, nell'ordine in cui ho specificato. Una sequenza si dice, qui non l'ho scritto, finita di azioni. Cioè un algoritmo non è mai una cosa infinita che non finisce mai, è una cosa che a un certo punto deve produrre un risultato. Quindi devi eseguire queste azioni e poi a un certo punto fermarti perché hai raggiunto il risultato. Una sequenza di azioni è una cosa appunto molto astratta, che noi ci aiutiamo, nelle fasi iniziali di ragionamento ci aiutiamo. A ragionare, a sviluppare, aiutandoci con, dei, con gli, degli artefatti concreti, cioè un blocco note se una penna proviamo a segnarci i punti, un blocco note in cui scrivo le cose, un diagramma di flusso che vedremo, vedrete nella video lezione. Sono degli strumenti che ci permettono di avere davanti agli occhi più informazioni di quante non riusciamo a tenere in testa e in modo esplicito, perché poi magari in testa tu pensi tante volte, pensi di aver capito una cosa. Poi quando la scrivi ti accorgi che ne pote poteva essere diversamente oppure intuitivamente in momenti diversi la, pensavi sfumature diverse dello stesso concetto. Invece mi devo obbligare a descrivere questa sequenza di passi in una maniera non ambigua, vista con gli occhi dell'otturo, non vista con gli occhi dell'intelligente, l'ambiguità, eseguibile, cioè fatto di azioni le quali ciascuna singolarmente possa essere eseguita da chi la deve eseguire, nel nostro caso il calcolatore, e finito, appunto, prima o poi deve terminare. Una cosa che all'inizio è un pochino difficile per chi non ha mai visto un linguaggio di programmazione è capire quali sono le azioni eseguibili dalla macchina e quali no. Però possiamo partire dall'idea che tutte le operazioni matematiche, tutte le operazioni di confronto, di scelta, no, maggiore minore, lettura, scrittura di dati sono operazioni di base della macchina poi ce ne saranno altre che arriveranno ma... e quindi su queste le possiamo usare cose più complicate invece non le possiamo descrivere ad esempio ci sono alcune procedure che sono banali perché sono puramente sequenziali calcolare l'area di un cerchio pi greco era r alla seconda Devo applicare una formula leggo il valore del raggio a parte che quello è ambiguo, perché quello è del cerchio a partire da cosa? Dal raggio, dal diametro, dalla lunghezza della circonferenza, dal quadrato in cui è inscritto, bisognerebbe scriverlo, qui non ci stava nella slide. Però applico una formula. Io so risolvere il problema, non il computer. E al computer do la formula per farlo. Se io non sapessi l'area del cerchio, non c'è computer che tenga. Però la lunghezza di ipotenusa, vabbè, formula di Pitagora. Io, non io, Pitagora lo sapeva risolvere. Noi diamo semplicemente al computer la formula di Pitagora. L'equazione di secondo grado, io lo so risolvere. Voi lo sapete risolvere. Questo è un tipo di algoritmo che analizzo nella lezione su diagrammi di flusso di cui c'è il video. Quindi andiamo a sviluppare, sviluppare un diagramma di flusso che è un algoritmo... La presentazione grafica dell'algoritmo per il problema dell'equazione di secondo grado. Quindi non la facciamo adesso insieme, la facciamo insieme nel video. Invece provare, possiamo provare a ragionare insieme sul massimo comune divisore tra due numeri, che è la tipica cosa che a scuola sapevate, ma non vi è mai fregato niente, quindi non sapete più come si calcola. Eh? Il massimo comune divisore tra due numeri. O il minimo comune multiplo, no? Massimo comune divisore, MCD. Cos'è? È, vabbè, dice la definizione, apro il libro, è il più grande numero divisibile, no, per cui si è divisibili entrambi i numeri dati. Quindi, massimo comune divisore tra bo, 10 e 12 è 2 perché non c'è nessun numero più grande di 2 che, che divida contemporaneamente sia il 10 che il 12, giusto? Lo sappiamo fare, l'abbiamo fatto a scuola. E come ci hanno insegnato a calcolare il massimo condivisore a scuola? In un modo totalmente assurdo. Ti dicevano, prendi un numero, calcola tutti i suoi fattori primi e già li ci mettevi 20 minuti. L'altro numero calcola tutti i suoi fattori primi, quindi fa la scomposizione univoca in fattori primi e poi prendi quelli comuni con l'esponente più basso, esatto, e li moltiplichi tra di loro. Ecco, questo è un metodo, una strategia, dicevamo, di calcolo dell'MCD, che non consiglierei per un algoritmo che debba calcolare questo. Perché già mi schianto sul primo punto, trova i, i fattori primi. Lo faremo con un esercizio di laboratorio, il calcolo dei fattori primi. Ma è più difficile calcolare i fattori primi che non calcolare l'MCD. Perché? Ma perché basta... Dove siamo? Eh, blocco note, che è proprio il massimo dell'informatica. Se devo calcolare l'MCD... Tra due, valori, tra due numeri A e B. Cosa dice la definizione? La definizione dice che è quel valore X che divide sia A sia B ed è il massimo più possibile, il più grande possibile. Allora, qui ho due proprietà da verificare. Divide sia A sia B per cui, 3 può essere l'MCD tra 10 e 12? No, semplicemente che, perché 3 non è un divisore del 10. 1 può essere l'MCD tra 10 e 12? Può darsi. È un divisore del 10, è un divisore del 12. Chi lo sa se è il più grande? È il più grande se non ne trovo di più grandi di lui. Per cui, la versione dell'allievo che non ha studiato niente a scuola e gli chiedono l'MCD tra 10 e 12, e non sa fare i numeri primi ma si ricorda questa definizione, e dice, senti, tra 10 e 12, 10 e 12, sono numeri piccoli, li provo tutti. Provo tutti i numeri tra 1 e 10 e vedo quale di questi numeri tra 1 e 10 divide sia A che B. E quello sarà il mio X. Quindi è un modo completamente diverso no? rispetto all'applicazione della formula matematica. Però sfrutto il fatto che fare questa verifica può essere facile ed è veloce, ed il calcolatore è veloce a fare molte, molte operazioni. Quindi probabilmente il passare dalla scomposizione in fattori primi è il metodo più intelligente, più generale, eccetera, eccetera. Ma magari un metodo anche più stupido mi può servire se non devo prendere dei numeri A e B che siano nell'ordine di 10 miliardi. Quindi devo provare troppi tentativi. Quindi cosa faccio? Posso dire partiamo da 1 e poi fa verifica se x divide sia divide A e x divide b vedete che già sto cominciando a diventare più pedante non dico dividersi a che b ma dico x divide a e poi x divido b quindi sto già dicendo verifica se è vero che x divide a divide a intendo che appunto divide senza resto no? e x divide b questo può essere sì o no ma x uguale 1 per la proprietà dell'1 di sicuro è sì, però ragioniamo in generale. Allora, se sì, allora l'MCD vale x, per quanto ti so dire finora. Cioè ti sto dicendo, se 1 è un divisore di A e 1 è un divisore di B, allora il massimo come divisore è 1. Che non è tutta la verità, ma è la verità che ti posso dire avendo visto solamente l'1. Poi provo con x uguale a 2 e, e faccio la stessa verifica. Poi provo con x uguale a 3. E faccio la stessa verifica. Allora, nel caso in cui i numeri a e b siano 10 e 12, come abbiamo detto prima, nel primo caso, alla riga 7, la verifica ha esito positivo e quindi il mcd viene posto uguale a x, cioè 1. Poi vado avanti, metto x uguale 2 alla riga 9. Alla riga 10 verifico se il 2 divide 10 e il 2 divide 12, Sì e quindi l'MCD viene posto a 2. Quindi vado a perdere, dimenticare il valore vecchio di MCD, quello che avevo impostato alla riga 7 pari a 1, e lo sostituisco con un valore più furbo, perché ho imparato qualcosa di meglio, alla riga 11, impostandolo uguale a 2. Quindi alla riga 11... La migliore cosa che posso dire dopo aver provato con 1 e con 2 è che l'MCD vale 2. Poi vado avanti. Ovviamente andando avanti se ne troverò di migliori, cioè di maggiori, in realtà di X, più maggiori di questo, eh, li sostituirò. No? Immaginiamo il nostro amico Ottuso che ha un foglio di carta in cui mi dico, senti c'è una casellina che si chiama X e una casellina che si chiama MCD. Tu prendi x e fai questa operazione. Se l'operazione ti quadra, tu devi prendere quello che c'è di x e mettilo nella casellina mcd, cancellando quello che c'era prima sotto. Questo è cioè, eh, abbiamo scritto qua. Prendi ciò che c'è scritto nella casellina x e ricopialo nella casellina mcd. Se c'era già qualcosa in quella casellina, lo cancelli, lo butti via e ci metti questo sopra. Lo sovrascrivi, lo sostituisci. Questi sono i due dati su cui lavora questo algoritmo finora. Poi x uguale 3. Verifico se 3 divide 10, no, e 3 divide 12, sì. Allora, è vero che 3 divide 10 e 3 divide 12? No. Ne divide uno solo dei due, non entrambi. Quindi, per la prima volta, non faccio questo perché mi dice di fare, sostituire X e copiarlo nell'MCD MCD solo se la condizione precedente è verificata. E non lo è in questo caso. E quindi l'MCD alla riga 16 quanto vale? 2, perché non l'ho messo a 3. Non l'ho messo a 3 perché 3 non è un divisore comune. Quindi non vado a sporcare un 2 che è un divisore comune con un 3 che non lo è. No? questo è un modo di procedere e quindi vado avanti, ovviamente dovrò farlo per valori crescenti no? in modo che parto con i valori con divisori comuni più piccoli e man mano che vado avanti se ne trovo quelli che troverò saranno più grandi e quindi vinceranno su quelli più piccoli perché mi serve il massimo come un divisore se partissi da quelli più grandi e andassi all'indietro non funzionerebbe o meglio, se partessi da quelli più grandi, il primo che trovo è lui. Se partessi da 10 e andassi indietro, provo con 10, provo con 9, provo con 8, provo con 7, contro con 6, il primo che trovo è già il massimo condivisore. Forse sarebbe anche in modo più furbo, mannaggia. Non ci ho pensato. Vabbè, ho cominciato così, vado avanti così. E questo è un, un algoritmo che calcola l'MCD, dei due dati a e b, che riceviamo un input, usando una variabile d'appoggio, un valore d'appoggio che chiamiamo x. Il problema è che è un esercizio di pazienza, di copia e incolla, perché in generale io non so quanto valgono a e b. Eh? Quindi a e b potrebbero valere 1370 e 12809, quindi, se volete, vi mettete lì, fate copia e incolla, fino a 30.000, eh? fino a 200.000, con tutti i valori x, x, x, x, x. Tanto, da un certo punto in avanti, sicuramente quelle condizioni saranno false, perché se, quando x diventa maggiore di a, o maggiore di b, di sicuro non è un divisore. Però avevo un programma di... Ma su figo, avevo fatto un programma di 30.000 istruzioni. Eh? È vero. Ma magari c'è un modo più furbo. Questa è una frase... Chiave, eh? Gli informatici ce l'hanno sempre in testa. Magari c'è un modo più furbo, e dove con furbo intendiamo che mi fa lavorare di meno. Perché se non siete pigri non siete informatici. È quello che ci manda avanti, l'assoluta pigrizia, magari perdiamo 10 ore per risparmiare un lavoro di 20 secondi, però cacchio non l'ho fatto io, l'ho fatto fare al calcolatore. E... Quindi c'è un modo di collassare questa cosa qua in meno istruzioni? Sì, posso dire, guarda, senti, ciccio, ripeti sta roba tante volte, ripetila con valori crescenti di x, però così non vuol dire niente, ricordiamoci che siamo, siamo di fronte degli ottusi, eh? e quindi quello che potrei dire è una cosa di questo genere, ripeti questo blocco qua, e poi incrementa x. Cioè, fai x uguale x più 1. E, e basta. Allora, questo ripete... Cosa sto facendo? La, la, ciò che sto scrivendo... Si chiama pseudocodice, cioè è scritto in italiano, ma è scritto in modo ordinato e rigido con un linguaggio semplice e non ambiguo, in gergo si chiama pseudocodice. Io nello pseudocodice uso la convenzione di rientrare gli elementi per dire ok, la riga 9 è ciò che devo fare se la verifica avviene la riga 10 la faccio comunque vedete che non è rientrata sotto la riga 9 è dipendente dalla 8 la riga 10 invece è indipendente, è successiva viene fatta dopo no? penso sia abbastanza intuitivo no? questo modo di lavorare, a me piace io mi trovo facilmente perché scrivo sulla tastiera in modo più veloce e più ordinato che non con la penna è il mio problema questo ripeti sarà una parola chiave un ordine che dice ok, quello che segue, quello che è Annidato, rientrato rispetto alla parola ripeti, rifallo. Fallo. Dopo che l'hai fatto, rifallo un'altra volta. Allora, se io parto con x uguale 1, quando arrivo qui, controllo l'1 e metterò mcd uguale 1. Poi mi predispongo per ripetere, ma quando lo ripeto, dovrò avere x uguale 2. Quindi mi verrebbe da dire qua sotto, non guardate questa riga, scrivere x uguale 2. Fallo con uno, poi metti su, su quale 2 e ripeti. Eh ho capito, però poi dopo che l'ho fatto con 2 devo mettere 3. Quindi qui non ci posso mettere, prima di tornare a ripetere, un valore costante. Ma devo capire la regola con cui creo questi valori. Qual è la regola con cui prima scrivo 1, 2, 3, 4, 30.000? È Ogni volta lo aumento di 1. Ok, anziché aumentarmelo io a mano, me lo faccio aumentare da lui. Quindi dopo che hai provato con un valore x, aumenta quell'x di un'unità. Quindi questo parte da 1 e prova tutti gli x e alla fine verrà scritto, salvato nella variabile mcd esattamente l'Mcd di quei due numeri. Un divisore comune perché verifica la condizione della riga 8 e il massimo divisore comune perché è quello che ho trovato dopo. Questo è un algoritmo? No, perché non termina. Ripeti fino a quando. Scritto così ripete all'infinito. Quindi tra infiniti anni sapremo quanto vale l'MCD. Che, in realtà, può essere utile ma è un po' in ritardo. Allora io devo dire, ripeti non per sempre, ma ripeti finché... Cioè, devo dirti, devi andare ancora avanti oppure devi fermarti? Qual è l'informazione che mi fa dire se posso, devo andare avanti o se mi posso fermare? Cioè, se x vale 100, devo ancora andare avanti? Dipende da A e da B. E dipende come vuol dire? Allora qua ci sono tante sfumature possibili. La più semplice è che dice x è minore di a e x è minore di b. Cioè se x è più piccolo sia di a che di b e eh, allora vado ancora avanti. Se è più grande di a se, se arrivo a 11 non ha più senso andare avanti perché ho già superato il valore di a. Anche se non ho ancora superato il valore di B. Quindi io mi fermo quando X è pari al più piccolo tra A e B. È un altro modo di dirlo. Poi uno può fare più sofisticato e dicendo, no, ma io basta che mi fermi a metà. No? Perché tanto dalla metà in poi, da, da 5 in avanti, non posso trovare il divisore di 10. Ok. E poi ci arriva l'altro più figo ancora e dice «No, ma basta fermarsi alla radice quadrata di A e di B». Sì, è tutto vero. Si può raffinare, si può migliorare. La radice quadrata più 1 è il limite matematicamente corretto, oltre al quale sei sicuro di non trovare divisori. Ma chi se frega? Fagli fare 10 tentativi o fargliene fare 4, tanto li fa lui. In altri casi ce ne frega, eh, quando i dati sono più grandi, però... E quindi alla fine stampa il valore dell'MCD, che hai calcolato. Allora questo è un algoritmo. È corretto? È sbagliato? Beh, ci sembra giusto. Ma è sempre così, eh? quando fai le cose ti sembrano sempre giuste. Sapete che quando fai un esercizio di matematica... Se ti, se ti accorgi che a un certo punto c'è un passaggio che ti esplode, non si semplifica niente e dici no, c'è qualcosa di sbagliato no? oppure se arrivi al fondo e, e fa meno uno quando il risultato doveva fare è impossibile eh, ti accorgi che è sbagliato qui non c'è nulla che ti dica che è sbagliato siamo noi che adesso ce lo guardiamo, ce lo leggiamo proviamo a metterci dentro due valori diversi di A e B 720 199 quello che volete, e possiamo provare ad eseguirlo a mano per capire se funziona correttamente. Se, quando siamo, o ragionarci sopra, quindi in senso astratto oppure in senso operativo, quando saremo convinti che funzionerà, potremo imparare a tradurlo in Python e farlo eseguire, farlo calcolare dal computer vero e proprio. Che è ciò che faremo a partire da lunedì. Vi ricordo la video lezione che è caricata, che dovrebbe essere stata pubblicata adesso, comparsa online adesso, svolge l'algoritmo delle equazioni di secondo grado usando i diagrammi di flusso. Se voi preferite usare pseudocodice o diagrammi di flusso, è una vostra preferenza. Alla fine sono due strumenti diversi per fare la stessa cosa, ragionare sui passaggi di un algoritmo. Arrivederci lunedì.